Eh, buongiorno ragazzi, un clima un po' diverso oggi, eh. Guardate cosa c'ho intorno. Ho preso una latte. Buongiorno, oggi per me è lunedì. Ieri sono arrivata qua. Siamo a Vilnius e oggi vi faccio fare un po' le turiste, venite con me che vi faccio vedere un po' a Vilnius, dai! Giustamente qua non mancano neanche le bandiere di Ucraina, ah ci sono tantissimi ucraini comunque, ma tantissimi e, e niente, ci sono stamattina, vi dico quanti gradi ci sono, stamattina sono svegliata, c'erano 5 gradi e basta c'è un freddo, ho la giacca, maglioncino, la maglietta, però c'è freddo. Ho lo stesso, dai, ci scalliamo camminando. Comunque vi volevo dire un'altra cosa, che um, sì, ho in programma qualche cosina, anche perché non sono venuta qua per riposarmi. Sono venuta qua a trovarmi la mia mamma e l'ho convinta a fare qualche cosa aspettatevi delle belle, però oggi facciamo le turiste. Qui si vede forse meglio, guardate. il bello che sono le otto e mezza e c'è pochissima gente, veramente poca. Mi sono emozionata un po' quando sono entrata dentro quella chiesa lì, devo essere sincera. La vecchiaia. Questa è una chiesa ortodossa. Poi è ancora presto, ma la gente qua ci mette tutti i quadri. Fanno tipo un mercatino qua. Non so che presto. Ci sono tantissimi negozi di lino e di ambra. Adesso vi faccio vedere qualche vetrina. C'è molta ambra in Lituania. Guardate cos quante cose, ci sono belle infatti in ombra, non so se si vede qua. Senti vedi che sono con l'ombrello da fuori, Ma fa lo stesso, ragazze. Vedete tutte le cosine in ombra. Ragazze, visto che va di modo uncinetto, se vi piace di lo facciamo a casa. Ci sono tanti birli, piccolini così. Mm -hmm. Guardatevi dentro: ci sono tutte le cosine in legno. Non so che chiuso ancora. qua Apri alle 11 praticamente. Ah, dalle 11 fino alle 8 qua è la famosa cattedrale di vilnius lì ci sono le camion non so cosa stanno facendo vedete sì, che c'è una festa non lo so adesso vi voglio far vedere la cattedrale dall'altro lato lì invece c'è il castello non so se si vede adesso provo a ingrandire non vado su da qua sembra piccolo è un museo lì adesso c'è un museo anche questo Ho fatto un museo anche questo e qua dice cattedrale questo non c'era prima l'hanno fatto da poco praticamente questa cosa qua L'hanno rifatto come era prima perché ci sono state delle guerre e è stato tutto distrutto praticamente però hanno rifatto come era chiuso la porta guardate la grandezza di questa porta qua non so se riuscite a vedere ho chiuso la porta ecco questa è la cattedrale dal, dal davanti comunque grande vedete i genti come passa è grandissima questa questa mattonella qua ha un significato è da qui che è partita la catena baltica lunga per tutta Lituania, Lettonia e Estonia contro l'occupazione sovietica è una catena umana praticamente se qualcuno lo sapesse potete andare a guardare anche su, su internet cosa vuol dire Qui invece c'è un, una caffetteria, praticamente, dove sono tutti i gatti, i gatti vivono qua. Che carino. Bene, spero che vi sia piaciuto. Questo video è un po' diverso, non abbiamo fatto le pulizie, però vi ho fatto vedere un po' la città. Spero che vi sia piaciuto, ho fatto vedere qualche cosa. E niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!